Ivanka Trump meglio di Charlie Zeteron, Lo dice papà Donald Trump. Imprenditore di successo e grande amante delle donne, Donald Trump ha parlato delle più famose star di Hollywood, spiegando il suo punto di vista sulla bellezza femminile. Secondo il presidente statunitense, sua figlia Ivanka Trump sarebbe più bella di Charlie Zetteroni e di altre celebri attrici per una serie di motivi che riguardano l'aspetto estetico, ecco che cosa ha raccontato Trump. Ivanka Trump è lei la più bella del reame secondo papà Donald. Come ogni padre, Donald Trump è innamoratissimo della figlia. Avuta durante la sua relazione con Ivana Trump, Ivanka ha colpito molte persone per la sua bellezza e per le sue capacità oratorie, ampiamente dimostrate durante numerosi incontri pubblici con personalità internazionali. Il rapporto tra padre e figlia è unico e speciale. Per questo motivo il presidente statunitense coglie ogni occasione per portare con sé la figlia, molto apprezzata per le sue doti diplomatiche. Intelligente e brillante, la figlia di Trump non possiede solo il dono del carisma, ma anche quello della bellezza, secondo suo padre infatti sarebbe di gran lunga più bella di alcune famosi attrici, come Charlie Zeteron. Secondo lui infatti Ivanka possiede una pelle perfetta. Accompagnata ad un airstile sempre impeccabile e curato, a differenza di altre famose attrici che rivelerebbero delle piccole imperfezioni. Durante le sue dichiarazioni, Trump non ha dimenticato però di spendere alcune parole per la sua splendida moglie, Melania, che a suo dire sarebbe una delle maggiori bellezze al mondo. Un'autentica dichiarazione d'amore per le più importanti donne della sua vita che rivestono un ruolo fondamentale nella sua quotidianità familiare, ma anche professionale. Ivanka e Melania sono sempre pronte a sostenerlo e accompagnarlo nei suoi impegni istituzionali. Ivanka e il bellissimo rapporto con il padre. Nata nel 1981 da Donald Trump e Ivana Trump. Ivanka è il fiore all'occhiello dell'attuale presidente statunitense, da sempre innamoratissimo della figlia e dei suoi numerosi pregi. Imprenditrice, modella e personaggio televisivo, la biondissima figlia di Trump ha saputo distinguersi non solo per la sua evidente avvenenza fisica, ma anche per le sue capacità oratorie, apprezzate da molti capi di Stato a livello internazionale. Madre di tre figli e donna in carriera, Ivanka ha dimostrato al mondo quanto nessun sogno possa essere impossibile o irrealizzabile. Sempre vicina al padre, ha dato prova di possedere numerose doti di stratega, oltre che imprenditrice, diventando un punto di riferimento importante allinterno della politica americana. La sua realizzazione come donna prosegue di pari face a quella di moglie e madre, nel 2009 infatti ha sposato Jared Kuzner e ha dato alla luce tre splendidi bambini, Arabella Rose, Joseph Frederick e Theodore, gli adorati nipoti di nonno Donald. Il suo rapporto con il padre infatti è assolutamente impeccabile, frutto di un amore e di una stima reciproca degni delle più belle favole moderne. Complici e affini, Ivanka non perde occasione per sostenere il padre, seguendolo in tutte le sue attività politiche ed economiche, un sodalizio destinato a durare per sempre, dimostrando che il lieto fine esiste.